L'ellisse, nuovo argomento. Ma come spiegarlo ai ragazzi? Come attirare la loro attenzione? Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Aspetto inizio il mio programma preferito. E tu cosa fai? Io cerco di trovare un modo per spiegare ai ragazzi l'ellisse. Devo conquistarli. Ma dai, allora, metti subito sul canale 118. E quello è il programma che ti dicevo. Presentano sempre attività carine. Oggi è proprio sull'ellisse. Dai, guarda, e poi mi dici. A dopo. Perfetto. Ciao. 100 di ciotto. Benvenuti, cari spettatori, a SOS Mate, l'unico programma di matematica dove non si impara studiando, ma facendo. Oggi parleremo delle ellisse. per capirci quello della pianta del Colosseo. Sapete che si può costruire un'ellisse in un sacco di modi? Iniziamo a vederne alcuni oggi. Ci servono un foglio, due fermacampioni e un filo qualunque di lunghezza L. Leghiamo il filo ai fermacampioni e fissiamoli nel foglio, in modo che siano due punti fissi che chiamiamo A e B. Mantenendo il filo, Teso tra la punta di una penna, andiamo a determinare quella che è una curva, esattamente l'ellisse di fuochi A e B. Infatti, per definizione, l'ellisse è il luogo dei punti del piano per cui rimane costante la somma delle distanze da due punti fissi e in questo caso la somma delle distanze costante è proprio la lunghezza del nostro filo. Proviamo ora in un altro modo, per cui ci serviranno solo un foglio, un compasso e una penna. Disegniamo sul foglio una circonferenza di centro f 1 e consideriamo un punto f 2 a S interno e un punto P sulla circonferenza. Facendo coincidere f 2 con P determiniamo una piega che costituisce l'asse del segmento P f 2 Ripetendo il procedimento per una serie di punti sulla circonferenza, vediamo che l'insieme delle pieghe determina una curva, esattamente la nostra ellisse. Possiamo allora definire l'ellisse come la linea di inviluppo della famiglia di pieghe, ovvero come la linea di inviluppo di una famiglia di rette che costituiscono gli assi di segmenti specifici. Per capirne il motivo, uniamo il punto P con F1 e il punto P con F2. Tracciamo allora l'asse del segmento PF2, questo interseca PF1 nel punto Q. Abbiamo così determinato due triangoli che risultano essere congruenti per il primo criterio e avranno quindi congruenti anche i lati PQ e QF2. Avremo allora che la distanza di P da F1 è equivalente alla somma delle distanze di Q da F1 e da F2. E quindi tutti i punti del tipo Q determinano effettivamente un'elisse. Vediamo ora un terzo metodo che sfrutta uno strumento che non possiamo costruire, ma che possiamo imparare a utilizzare. GeoGebra, un software di geometria dinamica molto utile per sperimentare. Venite con me! Tracciamo una circonferenza dati il centro A e un suo punto qualsiasi B. Si disegnino allora un punto C interno alla circonferenza e un punto D sulla circonferenza. Costruito il segmento A, D, si traccia allora l'asse del segmento C, D. Vediamo che asse e segmento si intersecano in un punto che chiamiamo E. Dopo aver selezionato il comando luogo si punti prima su E e poi su D. E vediamo che si genera un'ellisse di fuochi A e C. Si può infatti verificare che la distanza di D da A è equivalente alla somma delle distanze di E da A e C. Bene, e adesso tocca a voi. Come potremo realizzare su GeoGebra un'ellisse seguendo gli stessi passaggi che abbiamo fatto per la piegatura della carta? Trovate, sperimentate e verificate. Per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione. Perfetto, ora credo proprio di sapere come incuriosire i ragazzi domani.